Sono Laura Antichi, vi propongo Story per creare delle semplici storie, del storytelling, um, è molto semplice crearle, con il drag and drop eh, si possono infatti aggiungere eh, clip art per illustrare la propria storia, si possono aggiungere dei testi. Eh, di, delle caselle di uh, dialogo, sfondi, personaggi, animali, ro robot, attività, piante, rettili, edifici, eccetera, eccetera. E non è indispensabile eh, creare un proprio tank per uh, inventare uh, queste storie e per condividerle con uh, i uh, compagni esiste un'estensione interessante di, uh, di Chrome e anche un'applicazione di uh, Chrome si tratta eh, per quanto riguarda l'estensione di Storytop Story Storymaker e per quanto riguarda la, uh, la app Storytop Story uh, Storytrieto molto interessante da proporre per creare dei brevi racconti di input, ad esempio nel momento preparatorio di un'attività nel laboratorio di classe e a conclusione di un'unità di apprendimento per riassumere i risultati vado in creator, Io ho una story e scelgo un background scelgo uh, people, dei personaggi, dei personaggi, scelgo questo, esempio, lo posso come vedete spostare, ingrandire o un in ne scelgo un altro, come questo, un um, drone and drop. anche questo Poi faccio rispondere dall'altro personaggio benvenuto qui posso vedete la casella sempre rimpicciolirla ingrandirla benvenuto adesso eh, Um, cre un, voglio creare un'altra pagina e mi chiederà di uh, salvare uh, questa uh, questa pagina e di mettere un titolo enter uh, story uh, title uh, metto Pitagora ok Pitagora e la sua storia faccio submit e mi darà il link come vedete che mi permetterà di condividere questo lavoro con uh, compagno ad altri per visualizzare la storia ok Ora rimetto il personaggio Pitagora, persone, people. Ecco, lo ingrandisco un po', metto una casella di uh, testo. Posso, come vedete, allungarla in questo caso. Posso scrivere, sono quello che ha l'ossessione dei numeri. Posso creare altre pagine, intanto save, salvo. Posso alla fine, quando ho finito share, condividere il, il, la mia storia. Mi dà il link di condivisione. Come vedete... Questa è la storia che ho condiviso con uh, i, uh, i miei uh, compagni. Buonasera.